Abbiamo avvistato nuovi misteri sulla Serbian Dancing Lady Nel suo gioco Abbiamo scoperto soprattutto qualcosa riguardo Alla fine che il marito Della Serbian Dancing Lady ha fatto Oh yeah abbiamo trovato una prima pagina E anche un medikit E qui adesso la Serbian Dancing Lady arriverà E ci prenderà tutti Qua c'è uno dei misteri probabilmente Eccolo qua come vedete Vi prenderò C'è scritto Certo come no Contaci eh, Stupida Densi No E eh, prima che ci prenda Guarda qui cosa ci sta Cosa ci sta? Guarda qui, guarda, guarda. Oh, Un'altra pagina Queste eh. pagine ragazzi vi, vi spiego sempre perché Magari c'è qualcuno che non lo sa Servono per attirarla <ride> Però praticamente ci danno anche delle chiavi che ci sbloccano nuove zone per capire nuovi misteri della Serbian Dancing Lady. Questo è tutto l'obiettivo nostro: capire i misteri della Serbian Dancing lady. Qua c'è un medico Non serve che, tipo, vinciamo il gioco, anche se sarebbe bello. Però dobbiamo capire quali sono i suoi misteri attraverso queste queste pagine, queste zone che quindi ci si sbloccano prendendo le pagine. Però lei si arrabbia prendendo le pagine. Qui c'è una pagina, qui c'è una pagina. Bene però adesso diventerà molto aggressiva. E, e magari dovremmo cercare anche di non farci mettere le mani addosso. Qua c'è un altro medikittone. Mm, non si può prendere. Ricordiamoci che sta qua però, ok? Ce la ricorderemo. Comunque se arriva adesso la Stella in Lady non possiamo farci niente, Ryder. Io te lo dico. Non è una trappola, dobbiamo andare. Spostiamoci da qui. Ritorniamo sotto che ci stanno altre porte. Ma cosa abbiamo messo la modalità super semplice che non c'è? Perché io non la vedo. Vediamo il piano... Infatti, come hai detto tu, il piano di sotto per vedere se ci sono altre cose. Hi, hi, hi. Questo è come fanno in Giappone, Hai. Save changes. Dai. Oh, c'è la pu... C'è lei, c'è lei. Oh, scappiamo. L'hai chiamata, l'hai letteralmente chiamata. Eh, infatti non devo chiamarla. Lady ci segue, non ci segue, infatti. No, secondo me, a, a parte gli scherzi, secondo me ci sente veramente, secondo me. Ha sentito che... No sì, ha no, sentito. No, no, aspetta, aspetta. aspetta, Cosa? Cosa? Eh, dietro, io sono dietro di No, no, no, ti prego, no, ti prego ah, Ti prego Ma ah, scusa, perché non mi spawnano le chiavi? No, no, no, no, no, no, no No, no, no, mi sta per uccidere, aiuto Via, via, via, no, via No, ti eri girato no. Adesso vuole me, adesso vuole me, adesso vuole me Allora, calma, calma, calma allora. Co Come si apre? <ride> Con le ma. <ride> no, non fare lo spiritoso tu Non far, no, no, no, io ti ammazzo Io ti ammazzo Me, me l'hai attirata qui. Lunis. Abbiamo trovato qualche pagina qui sotto. No, ovviamente, Raider. Infatti, eh. mi sembra molto strano il fatto che non ci sia niente. Dai, che pizza! Allora, raga, eh, secondo me la Dancing Lady le ha nascoste tutte le pagine. Perché, se eh, no, non capisco dove sono. Scusami. Non vuole farci scoprire i suoi misteri. Eh, eh, questa è la cosa che mi fa insospettire tanto. Io non capisco. Dove sono? Significa che ha qualcosa di molto nascosto. Che. Che. Eccola! Eccola! Guarda. Oh, una chiave, bene. Grandissimo, Adesso dobbiamo però andarcene. Via. No, mi sono bloccato. Ok, perfetto, mi sono spaventato perché adesso, magari mi sono pure buggato. Ci manca. un'altra chiave! Un'altra chiave! Ma scusa, ma adesso spawnano tutte qua. Ma l'hai messe tu? Come è possibile? Non posso metterle io. Avevo la chiave della caffettiria, la chiave della NURS NURS, che cos'è Nurse? E l'infermeria infermeria eh, eh, quindi dobbiamo andare giù lei è giù Oh è no è lei sa esattamente salendo perfetto quindi spera che puoi aprire qua. Sì, per l'ho sperato bene per pagina pagina pagina pagina pagina e eh, però se la prendiamo se ancappi ancora di più però se non troviamo questo non possiamo scoprire ah, i segreti. questa maiala che non è altro anche perché ricorda davvero tanto una maiala oh, peraltro oh. mi hanno detto nei commenti di, di, di chiamarla maialona per un po oh, motivo. non Cosa che farò? Allora, chiamiamola Maialona. Serbian Dancing Lady di Maialona, però. Ok, quindi. Um, Dov'è la maialona dancing? Lei adesso in teoria è il piano di sopra. Guarda, guarda, guarda, sta lì, sta lì, eccola. Oh, ciao! Uh, vai via perché. Io non ti voglio vedere proprio! Non ti voglio vedere! Scomparisci dalla mia vista! A a te alla tua eh, scrofaggine! Eh, che schifo, è pieno di un. C'è un polipo per terra, Raider. Non ho capito come. Uh, uh, questa... devo... mm. Non si può mangiare! Smettila! Non puoi mangiare che il polipo chiave. per terra. Oh. Guarda, prendi. Prendi. La, la prendo. Fermo, mi si, mi sa fermo, che... fermo, fermo. Cioè la polpo che hai preso. Ah! La polpo che okay, ok, perfetto. Adesso uh, possiamo andare anche a sbloccare il polpo, quindi. Siamo nell'infermeria, come ben vedete. E. C'è una chiave, hai detto? Una pagina ah, Una pagina Che è perfetto Così ci darà Sicuramente un'altra chiave Qui intorno Nei paraggi ovviamente Ma non è che magari Possiamo stordirla Con qualche farmaco Dall'infermeria No tanto lei è un mostro Non è, è umana Provate a aprire qua Provate a aprire qua Ok uh, andiamo oh, Che bello Adesso possiamo anche Sbloccare le nuove cose Così possiamo trovare I nuovi indizi Ma qui, qui si muove Ho Che sentito, schifo muove. Si sta muovendo tutto Ryder Ma che schifo Oh mio dio Ma che cos'è sta cosa ho sentito tutto che si muoveva. Andiamo via, non mi piace più. Eh non mi piaceva adesso, non più. E lì. E lì. Non mi piace neanche lei. Andiamo di qua. Dobbiamo risalire. Ah. Doris, ma presto! Duris. Raga. Eh, sto vedendo il mistero. Tranquillo, tranquillo. che okay. ho visto. Praticamente c'era scritto che ci vede. È stupido, è scesa giù. Ottimissimo. <ride> be... Cos'era? Uh, non lo so, non lo voglio sapere. No, mi sa che sta risalendo, aspetta. Fermo! No, perché ti sei mosso? Perché ti sei mosso? Criminale! Non dovevo muovermi. Non mi prendere. No, dovevo... sei un criminale. Non c'è la sua No, Adesso ti chiudo dentro. Vieni, no, vieni. No, no vieni. non si fa. Scappa, ah, Non puoi girarti dietro! Scappa, scappa, scappa. Via, ho paura. No, non è qua. Dove si scende? Dove si seguimi? Adesso ti porto io in un posto bello. Ok, dove mi Fingati vuoi portare? Eh, ti, ti mostro io. In... Tu hai tre chiavi, giusto? Beh, sì! Allora, tu questo posto l'hai visitato? Ehm, um, uh, sì, l'avevo visitato ah, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta Non no, era questo no, no. il posto bello Non, no, no. Posto bello. non, no. non era qui che intenderlo il posto bello È una porta che non abbiamo ancora visto E si trova al piano di sotto Dobbiamo raggiungerla, perché lì ci, sicuramente ci sarà qualcosa Ok, quindi dobbiamo raggiungerla Andiamo Eccola, è questa questa, In ok. Noi non, non, non ci stiamo mandati Dimmi che c'è la chiave, ti prego. Sì! sì brava, prendi, prendi la pagina, prendi la pagina qui. Dove do sta, do sta, do sta? ok, ok, ok. Puoi prenderle tu se le trovi, eh, mi raccomando. Basta che le okay. prendiamo tutte e scappiamo. Oh mio dio, che figa questa parte. Non c'eravamo mai stati. Vediamo se c'è qualche mistero qua intorno. No, ci sono i bagni che non voglio vedere. Però dobbiamo trovare tipo uno specchio Rider. No, vieni qua. Che figata! Abbiamo trovato una piscina. Ma se cado dentro, no, meglio non cadere, dai. Perché anche perché qua c'è. No, rider, che oh, inquietante. No, lei vuole farsi un bagno con noi. No, Ma... no, no, no. No, no, no, che schifo. <ride> via, via, via, via. Entra nello sfogliatoio del. No, dei, dei, dei maschi, volevo Entra! Eh, rider, vai, vai, vai. che cosa stai dicendo? Non, non si fanno queste cose. Ma tanto è vuoto sicuramente. <ride> no, mi ha trovato. Porca svacchettona. Allora, raga, io ce l'ho dietro di me. Dove caspia devo andare, rider? Lui si è trovato proprio, non lo so dove devo andare perché non so dove sei Forse ti vedo ecco, ecco Vai me... dritto, vai dritto, ci sono Va bene, allora, va bene Adesso dobbiamo ricontrollare C'è un medikit infatti <ride> Questo gioco è traumatizzante, raider. Il mio ippocampo sta diventando sempre più piccolo perché il, il livello di, di, di, di, di cortisolo è talmente alto. Scusami, cortisolo? Ma... Che... Niente, sono... Scusa, oh, sono... Scusa che sono. No, ti no questo gioco per me è infartante. <ride> ti ho visto mentre ti aveva la padellata in testa. No, mi spiace. Però adesso la lasciamo andare via. Adesso sto cercando altri giocatori, ma è subito perché non sa che c'è solamente noi. Oh mio dio Ryder è veramente arrabbiata Mamma mia fa veramente impressione <ride> quando urla in questo modo Eh sì Oh tu st ti stai curando? Mi sto curando tantissimo Ryder È Ma... veramente inquietante questa cosa Cammina a basso, cammina a basso, cammina a basso e vieni qua Sì, cammino a basso No perché so io dove Ok perfetto Adesso mi chiudo dentro così almeno Perfetto Allora vediamo l'indizio Perché purtroppo non siamo riusciti a vederlo Perché c'era lei che ci inseguiva Farete la stessa fine di mio marito C'è scritto Ryder Oh mio dio Che Ma cosa? Come? Eh sì! Veramente che brutta cosa! Mamma mia, è inquietantissima questa cosa! No, non voglio farla sua. So perché vuol dire che lei ha ucciso suo marito. Come alcuni, peraltro, ipotizzavano nei commenti, ragazzi. Cioè, molti di voi nei commenti, molti, vabbè, alcuni nei commenti avevano scritto tipo che potrebbe essere che aveva fatto fuori suo marito, roba del genere, la Seven Dancing Lady. E lei, in effetti, forse ora ne abbiamo avuto tipo la conferma, la prova. Oh mio dio, ma ti, ti rendi conto Ryder che abbiamo scoperto una nuova cosa vera sulla Serbian Dancing Lady? È una cosa molto interessante, ma è una cosa molto inquietante assolutamente perché... Sì. Non eh, vuole mangiarci, cioè che cosa vuole farci? Vuole torturarci? Che, cioè... Eh, questa è una bella domanda, non so come il, il, mo, il modus operandi in cui ha fatto fuori il suo marito. Cioè, Dovremmo scoprirlo, ma magari non... non eh, diciamo... Beh, io so, con la padella, per forza c'ha una padella in testa che ce la tira sempre padella ah tu dici che con quella padella con cui ci picchia ci cucina anche oppure con il coltello quando balla può essere che lei fa il balletto e quando sta per uccidere qualcuno quindi hai questo. ragione perché se tu ci pensi lei ci tira il coltello a volte È vero è vero lei ci tira il coltello raga È vero caspita Vedete che questo è sempre di più il gioco della Serbian Dancing Lady Cioè non, non è che è solo una, una, una cosa inventata Cioè veramente lo sospettavano tutti E quindi è per questo che cioè, lo sospettiamo tutti perché c'è ancora molto interesse per questo gioco Quindi dove caspita è finita eh, si sta davvero facendo il bagno Rider Ritorniamo, ritorniamo sui nostri passi Però, scusami dobbiamo trovare le ultime due pagine Dovremmo almeno Raga sta qua Sta qua la lady è proprio qua fuori dalla porta Mi sa che vuole aprire la mia porta Ragazzi aiuto ho Paura Perché ha ucciso Ryder E' è qua fuori Ryder eh no. sta ancora lì? Te la, te la sto trattando Sto cercando di farla distrarre mm. Te la sta andando Te la sta andando Se n'è andata Oddio oh mio Quindi posso uscire? No. Sì ma non devi correre Abbassati Cammina basso Sì cammino basso sto Però a io sto la sentendo la st I, st i suoi rumori Sì anch'io Ulis Secondo me lei ci sente eh ho capito io sono, sono seduto No secondo me lei ci sente proprio a noi che parliamo oh, No ti prego Cacchio No non mi dire caspita che paura che ho. Non voglio che lei ci senta Anche perché poi lo scorso video Di questo gioco avevamo capito che lei ci sentiva Ma non capiamo come E poi secondo me non, comunque non è possibile Che lei ci senta sta, sta fuori dalla tua porta Sta fuori dalla mia porta mio sta, dio Sta fuori dalla porta ah, Vuole entrare no. tipo No non mi dire. Oh che spavento che mi hai fatto prendere <ride> Che spavento, spavento Brutto stupido Guarda <ride> che io mi son cagato addosso in una maniera unichissima. Oh mio dio mi ha ripreso di nuovo No oh. Che pizza Allora dobbiamo ritornarci per capire gli altri suoi misteri e Dobbiamo anche capire come caspita Si vince il gioco e cosa succede quando si vince il gioco Contro questa Serbian Dancing Lady Dobbiamo no, capirlo do... Scriveteci se volete vedere un altro episodio e noi ci vediamo al prossimo mistero, iscrivetevi e lasciate like.